Sì, grazie Presidente. Io penso che su questi temi dovrebbe esserci unità no, di, di intenti, unità politica chiaramente su un indirizzo insomma, che dovrebbe unire, insomma, ecco, diciamo, eh, come dire fortificare un po' l'indirizzo politico che deve essere eh, comune a tutti, appunto come, come ho detto. Una visione chiara su quello che si vuole sul territorio di Malagrotta, no? senza fare polemiche strumentali, insomma politiche che in questo momento su questo tema insomma, non devono esserci perché, ripeto, c'è una battaglia ancora attiva perché è un territorio che soffrirà negli anni a venire, dove anche le famiglie insomma, dei nostri figli chiaramente dovranno vivere in un territorio che è stato martoriato, e inquinato in modo impattante da una discarica che conosciamo tutti quanti, perciò io onestamente diciamo, politiche e battaglie strumentali su questo tema non le farei. anzi forse cercherei di trovare un'unità di intenti, una una visione comune proprio per sostenere questa visione sostenere questo indirizzo ricordiamo a tutti che c'è ancora un impianto di rifiuti ospedalieri all'interno del polo industriale della Valle Galeria, perciò del sito presso Malagrotta che un futuro potrà essere riacceso questo non lo sapremo, ecco, oggi questa mozione dà un indirizzo molto chiaro molto sensibile su quell'impianto ma su un'altra eh, diciamo, impiantistica lì presente perché come sappiamo lì c'è una rete di impianti all'interno di quel eh, terreno agricolo insomma che è quello appunto del territorio di Malagrotta perciò anzi bisogna portare atti di indirizzo per difendere e per eh, tutelare ancora di più quella zona i comitati ci ringrazieranno la natura ci ringrazierà Ecco, io perciò, questo colleghi, proprio per dirvi che eviterei ogni tipo di polemiche, perciò ringrazio la consigliera Ficcardi che è la prima firmataria di quest'atto, la Commissione Ambiente come dire è sempre sul tema, sul pezzo, come si dice in gergo, proprio per affrontare di petto queste, queste criticità. Nel Municipio 12 c'è una commissione speciale Malagrotta, perciò ecco, comunque l'allerta è sempre molto alta. Voteremo a favore e speriamo insomma, che quel territorio prima o poi possa vedere anche l'attività da parte della Regione Lazio per avviare una vera e propria bonifica. Grazie Presidente.